Accade oggi nel Medioevo, 11 giugno 1289, battaglia di Campaldino. Notizie di devastazione ad opera dei fiorentini guelfi e il loro minacciare le posizioni aretine di Bibiena spingono i ghibellini a organizzare una controffensiva. I ghibellini si trovano in leggero svantaggio numerico, ma anche secondo le fonti dell'epoca possono vantare un'armata dotata di maggiore esperienza. Le forze guelfe sono schierate a mezzaluna, pronte ad assorbire l'impatto della carica ghibellina, che invece impiega il suo esercito a linee. L'assalto di Arezzo e dei suoi alleati non schianta le truppe fiorentine e i ghibellini si trovano quindi sotto attacco da entrambi i fianchi ad opera delle ali guelfe. Lasceranno sul campo quasi 4000 morti e feriti, un terzo delle truppe schierate. Alla battaglia prende parte anche un 24enne Dante Alighieri, probabilmente impiegato in un reparto di cavalleria leggera.